Ragazzi, esattamente 782 giorni fa, ben due anni fa, guardavamo assieme l'evento finale di Fortnite capitolo 1. Eravamo tutti quanti connessi a guardare lo schermo per vedere la nostra carissima isola, la più amata, venire distrutta. Siamo rimasti ore a guardare un buco nero e poi tutto ad un tratto è venuto fuori Fortnite capitolo 2. Io veramente me lo ricordo come se fosse ieri. Però ragazzi, ieri non era, ve l'ho detto, ormai sono passati 782 giorni e ormai anche il suo tempo è passato. Perché oggi ragazzi sarà l'ultimo giorno di Fortnite capitolo 2. Ho i brividi addosso solo a pensarci, ma sì, è veramente finita. Mi sembra giusto ragazzi inaugurare però quest'ultimo video almeno con un'ultimissima vittoria assieme. Devo vincere l'ultimo game che farò su Fortnite capitolo 2. Cavolo ragazzi non ci posso credere guarderemo questi menu ancora per poco. Tra un giorno infatti finirà Fortnite capitolo 2 e non a caso vi ricordo che stasera alle 21.30 guarderemo l'evento finale di Fortnite capitolo 2 sul mio canale Twitch. Vi lascio in descrizione il link o basta che cercate su Twitch for the gamer tanto mi trovate. E quindi eccola qui ragazzi La nostra mappa pre-evento Sono successe così tante cose Questi che sono immagino i robot Hanno rimesso i robot Io mi sono perso veramente un botto di cose Che sono successe qui su Fortnite E wow Non ci posso credere che Fortnite 2 stia finendo È durato Almeno personalmente parlando molto meno Veramente molto meno Del primissimo Fortnite Di Fortnite capitolo 1 E wow mi è difficile accettare che stia veramente finendo Tra l'altro la vaga impressione Però probabilmente è sbagliata eh, Forse perché non ci gioco da un po' Che l'inquadratura sia diversa Però ripeto Credo che sia una mia impressione uh, Che lutto Mamma mia uh, Ok Specialmente il lanciarazzi In sta zona possiamo fare a Faville Voglio fare una kill con il lanciarazzi Vi prego <ride> Fatemela fare Qua ad Paramid non c'è nessuno Cambiamo zona dai Cavolo ragazzi È tutto così nostalgico però una cosa la so per certo, sicuramente non sono affezionato a Fortnite capitolo 2 come lo sono stato e lo sono tuttora a Fortnite capitolo 1 Però mh, fa un certo effetto dire eh, nuovo capitolo di Fortnite, cioè sta per uscire veramente Fortnite capitolo 3 E tra un giorno uscirà, o meglio per voi che state vedendo questo video Teoricamente uscirà tra poche ore alle 10 di stasera e ri vi ricordo appunto che saremo live sul mio canale Twitch circa dalle 9 e mezza Dalle 21.30, quindi per guardare l'evento assieme Cavolo, ragazzi quanti ricordi Oh un tizio Ah è un bot? La vaga impressione di sì. però ha dei kunai Uh li si stanno fightando, ah oh, peccato che non ho quella, non ho il lanciarazio altrimenti questo tizio lo farei cadere una bomba Prima eh, esplodono i cunai. Ah, ok, finalmente. Ah, tra l'altro, stanno aggrappati anche là. No, niente ad ora. Madonna, le spalle, non ci posso credere. Cavolo, ho due tizi addosso. Mamma mia, non so neanche io come l'ho eliminato Sto tizio. Tenevo un loot che faceva paura. Mamma mia. Non fatelo. È stato proprio unexpected per lui. Non aveva idea che io fossi lì. Cavolo, quello è un tizio. Pensavo fosse un pesce, invece è un bot. Mamma mia, che panico. All'inizio, dato che faceva sempre lo stesso movimento, pensavo fosse un pesce che magari si voleva far notare, invece no. Cavolo. Lazy Lake è stata una delle città che non è mai cambiata dall'inizio di Fortnite capitolo 2, o sbaglio? Sì, avrà avuto dei cambiamenti, ma veramente piccoli. Cioè, è stata quella che è sopravvissuta insieme ad altre poche città. Che cosa figa. Cavolo, sta arrivando. Sto arrivando un mecca. No, no, no, no, no, no, no. No, no, no. No. Io non lo so più gestire. Una volta lo sapevo gestire, ora non so neanche come l'hanno cambiato. Aiuto. No, lasciatemi stare. Ma devo nascondermi. No, no, no, Lasciami stare! Lasciami stare! Vai, vai, salta, salta, salta, divertiti! Cavolo, della gente proprio qua fuori, ragazzi. Conviene salire e provare a piccarli un attimo, perché secondo me posso fare un paio di kill carine. No, veramente sta sto coso, dai, mamma mia. Ok, quello è un bot. Mamma mia, che brutta mira che ci ho avuto. Ma si stanno fightando pure dentro la safe là. Bravo. Mamma mia, 5, veramente! Oh apposta, andato. Cavolo, ragazzi, è la nostra ultima partita. In Fortnite, capitolo 2. Dai, devo vincerla. È per una questione di orgoglio, ragazzi. Devo. Sarebbe carino anche vincerla con un numero decente di kill. Eh, però mi accontento. Ci stiamo andando a spostare vicino l'acqua. No, non troppo, ok. Ah, no, stiamo andando su questa zona con i tunnel. Maro che casino qua. Attenzione, c'è qualcuno che ci sta passando, sì. Eh, scappa, bro, che ti conviene, guarda. Ti conviene proprio. Ok, sto tizio mi ha ignorato fortunatamente. E eh, questo, conoscendo la mia posizione, sta in un enorme vantaggio. Voglio andarmene, ragazzi. È troppo forte, secondo me. Non conviene. Non mi ha inseguito, non mi ha inseguito, ottimo, ottimo Si stanno fightando tra di loro lì Posso dare fastidio a qualcuno? Potrei Per il momento non si sono ancora fightati Attenzione che c'hanno i rilevatori Andata Jump, ottimo Mi conviene scappare Questa è una zona fighissima E qui concludere la nostra avventura qui su Fortnite capitolo 2 Ah, ciao Vabbè, bella per te Perfetto, via via via. Questo a breve sarà un problema. Devo assolutamente entrare in safe ora. Sono albero davanti, però faremo in modo che non sia un problema. Un altro invece serio problema è che ho un tizio in testa. Io quindi qua mi barrico. Così pure se mi spara. Sto a posto. Mannaggia. Tanto se deve passare, deve passare per forza per di qua, raga. Ok, ottimo. C Ho altri proiettili per questo coso. Ok, un'ottima notizia. Ok, la safe è di là. Quindi se qualcosa mi devo teletrasportare. Mannaggia! Ma sgamato. Fatto la cavolata. Mamma mia! Ho sopravvissuto per miracolo. Eliminato si gode. Beh, siamo io sto tipo. Ok. Prova di nuovo a farmi cadere come ha fatto col mio compare. Questo finando i materiali però, eh. Ma è morto. Raga è morto, cioè in fin di vita. Cavolo, mi sa che l'ho fatto curare. Godo! Ragazzi, vita! Ultima vittoria di Fortnite! Capitolo 2, fatta! Non ci credo. A questo punto, ragazzi, non posso fare altro che ricordarvi che stasera alle 21.30 saremo live sul mio canale Twitch per guardare assieme l'evento finale di Fortnite capitolo 2. Vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale, ma soprattutto attivare la campanellina e noi boys ci becchiamo stasera. Non posso ancora crederci.